Ehi là, buon pomeriggio a tutti, eh, ed eccoci qua, una nuova puntata di Gimplotti, questo è il famigerato episodio numero 7, eh, boh, di quale teoria del complotto parleremo oggi? La produzione ci ha donato tre penne, stavolta, tre pezzi Lì. di carta, proprio contati, nel caso se si sbaglia... Potenza. No, non si può sbagliare, cioè Quindi uno sbagliare. deve essere preciso su cosa scrivere. Io so cosa scrivere No, non lo so cosa scrivere Ma io non, non lo so Io non, non, non ne ho idea, cioè Io ho una mezza idea Però fatemi pensare Io avevo... già ho scritto Mi avevo letta una Ah, mm. ne posso mettere una vecchissima Che non sento da, da tanti anni Ma poi... Che però non so se neanche troveremo dei video Io ci provo ho fatto tante volte io Che ne abbiamo sì. fatte così tante Sono uscite così tante no. Che io tipo, voglio oh, il cervello un attimino installo Ce ne sono, capisci Cosa, cosa, cosa Vabbè, no, vado su una cosa classica un evergreen? No? Più o meno sì Io ho messo Ha messo oro. le 5. Eyyyyyy No, new age Ah, dire? new age Cosa sarai? 5G Ok, invece di scrivere L'ho fatto un disegnino Vabbè, Bellissimo <ride> Questa volta Non voglio scegliere io chi eh, Il numero voglio. Mischia tu Mischio io Sì, sbazzone il mazziere Sì Ah, la vostra giocata! Non me l'ho dato a vincere! Non me la vedere! Dovremmo fare un video mentre noi giochiamo a carte e, e quando per esempio noi sbarriamo contro di te. <ride> Secondo esatto. me, anche se le persone magari non capiscono bene a che gioco stiamo giocando, che tra l'altro è una delle cose che ti dico sempre: mentre giochiamo a carte, però secondo me i sbarellamenti miei si vedranno. Probabilmente eh, anche i miei, quando sono disperate che lui vince sempre e io perdo sempre. Oppure quando ti dico per favore togli e metti di 100 punti in più così ci Vabbè, vedi. metteremo una, un piccolo video mentre lo giochiamo. Facciamo un esperimento sociale. Mettiamo 3 se, se, secondi mentre sbarrillano. Ma che lui perde. Ah. Beh, no. Durante la quarantena Abbiamo fatto di partire Quando avremmo perso noi 3 su 3 il tuo numero? Perfettiva. No, no, no 3 su 5 Vabbè, bello. no, dico 3 Dai, dico 3 Da sinistra a destra o da destra a sinistra? No, quello lo scelgo io Per me serve da sinistra a destra Ok, da destra a destra a sinistra Da sinistra verso sinistra -destra. destra E ora? E ora? dritto. Guardami, in no, voglio no. guardare. gli occhi dall'alto verso il basso dal basso verso l'alto. Così tu non sai quale potrebbe essere Alto il tuo. Alto verso il basso. Alto verso il Adesso, basso. Adesso, quindi questa qua. Che non è la mia. Voglio vedere se è mia, voglio vedere se è la mia. È la tua. Jesus. It's mine! Posso... Aspetta. <ride> <ride> Poi avvicina la regale il mio bellissimo disegno appurato. Vediamo che disegno è, che... eh. ah, non capisco, ho capito! Perché l'ho messo al contrario! <ride> <anch> <ride> Penso che questo dovrebbe simboleggiare i grigi. Esatto. <ride> Vediamo le altre, così magari, ovviamente io provo a riproporla. La mia, questa non credo sia la, la mia. La è la tua. Eh, tu hai messo 5G, sì, l'avevo sì, esatto. ah, okay, pensato. Comprare, okay. Sì, sì. Oh. La mia è la teoria del complotto sui terremoti. Ah, il fatto che eh, siano... E' controllo. scontrollo. Sì. Sì. Però, non importa. Oggi Secondo parleremo... usano i polti, Dei grigi. Mh. Benissimo, allora... Come facciamo sempre, le, le, le, le, altro, le diciamo le parole, le scrivi tu perché è una bella grafia ti, Grazie. Tipo arabo. E allora, parliamo di grigi, quindi eh, sicuramente eh, ci saranno gli avvistamenti. Avvistamenti, sì. Intelligenza. Intelligenza. Io ne propongo una che voi dite mmh. che non c'entra, mmh. però dobbiamo fare, se me l'accettate... La dobbiamo un pochettino allargare perché molti usano sinonimi simili. Cioè? Mischiarsi. Tipo perché gli elenchi sono tra di noi, sì, si sì, mischiano tra di, di noi. È troppo cliché. Eh beh, perché è vuoi? È one shot sicuro. <ride> che scusi, ma qual è lo scopo? Questo video durerà tre minuti. Rapimenti? Rapimento. Rapimento? Sì, sì. Area 51 la facciamo che vada anche per... Uh, uh, come si chiama? Ro Roswell? Facciamo Area 51 e Roswell tutta una parola. Poi America o americani, forse più americani, non lo so, America vabbè gli americani c'entrano sempre Allora secondo, se... secondo, secondo me si mette americani non esce, cioè, secondo me casa tu, casa bianca, no, neanche niente no. È certo. no. No. O CIA ed FBI, insieme, CIA ed FBI, possiamo comprendere anche X-Files, CIA ed FBI, eh. no facciamo un'altra parola così x file così come x file o X-Files x Vabbè, i plurali è una forma come diciamo. No, cioè, mi ricordo il, il, titolo, no, il titolo della serie era eh, X-Files. Certo, che sono tanti, eh, sì, ma sì, un X-File sì. è uno, no? Cioè, vabbè, comunque. Quello... Sì, perché io poi, poi loro la lo usano realmente come parola spesso. Oh, mi tocca! Sempre che mi tocca! Sempre che mi tocca! Sonda anale, per me va bene fino a sonda, io lo <ride> sapevo. Da, sonda anale è troppo specifica per la prima puntata. Che tra la prima puntata, non so se ve lo sapete, la prima puntata di South Park. Come si chiama? Sonda anale Cartman si becca una sonda anale. me è la prima puntata? Cartman si becca la. Scommettiamo che è la prima puntata? Non me la ricordo. Non scom... ricordo la puntata. Non... Scommettiamo che è la prima puntata. C'è ah. One shot. ha ragione lui, mi bevo uno shot in ex. Certo. Un... Se lui sbaglia, deve bere è shot. Lei la tua voce? Cartman si becca una sonda anale. Che aveva ragione? ragione? Okay. Alla fine lui già uno più uno. Bubu! Bubu? <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> no, no, no, questo, questo no. Poi, poi, poi lo capirete al tredicesimo episodio questa cosa. Si parlava di Yogi e Bubu. Certo. Ufo. Ebbè. Ufo. Che fame. So. Però se, se loro dicono avvistamenti ufo, Vale, sono avvistamenti. Beh, In Non sono un UFO. No, sono avvistamenti okay, perché so viene prima. Parola. Ah, sì. uh. Adesso, lei che assembla la, la grafia più bella, scriverà tutte le parole qua e torniamo tra pochissimo. Molto bene. Allora, abbiamo scritto le parole sui cicchetti. Abbiamo trovato un Vi video sui sciottini. Grazie. Abbiamo trovato un video di 26 minuti intitolato UFO e Alieni, virgola, le razze aliene, due punti, i grigi, virgola, chi sono, virgola, da, da dove, dove vengono, virgola. virgola, cosa vogliono, di un certo, non lo so, di un certo Crazy Granny, un nonnino pazzo. Crazy mm. Granny, <ride> e dato che stiamo Una parlando rigola. di Alieni, sì, anche se sono i grigi, io ho preso la mia bellissima collana con l'alieno, che ho fatto io con da sottolineare allora, È, via, la fa, è uno la è la dei la miei primi capolavori Allora, vorrei dire Ma ricordi chi è l'alienino? Da quale è famosissimo un film Io lo so chi è Ma lo devo ah, dire prima Ah, di no, io. no, no, ci ho pensato, ci ho pensato <ride> ho davvero Ci ho, <ride> <pensato, ride> ho pensato, ci ho pensato, ci ho pensato Qual è? Dovrebbe essere un film che comunque io non ho mai visto È Dorsal Sì e... Poiché il video è lungo Abbiamo deciso di creare una nuova regola se diciamo non vengono dette parole chiave per un, per un tempo di 10 minuti noi stoppiamo il video e ne cerchiamo, re, ne cerchiamo un altro facciamo partire ragazzi facciamo, bene. facciamo partire e ci siamo? Vai. ciao È da un lato e dall'altro no? sei contento non c'è l'audio Non, no, non lo so. no no no no no no no no no no no qua no no no video Ah faccio io se vuoi. Abbiamo X-Files però... Sì non è però <ride> Non pensavo come si lavare X-Files È vero infatti È vero Ma sono messo troppo alto I grigi sono la razza aliena Per eccellenza La razza più coinvolta in assoluto Negli avvistamenti Abbi E nei casi <ride> <di> <ride> <la> <ride> iniziamo benissimo dichiaro, aspetta. esistono diverse varianti Sei di ma... questa specie aliena accomunate dalla volontà di sfruttare la terra e gli umani Non è possibile usare in i umani ma dove l'ha preso? non lo so, forse è in casa se è il suo marito che bello Ah, o come l'ho fatto io Pensavo... Ma basta! Abbiamo capito! Da dove provengono? Le teorie sono diverse. Ah. C'è chi dice che vengono tutti da Z reticuli. Ah, chi invece diversifica la loro provenienza a secondo della tipologia a cui appartengono. Ma addirittura! Aspetta, quindi... Quindi a sì. 5 minuti ce lo spiega. Ma è vicino o lontano? Eh... Ci stiamo arrivando, non lo vedi, stiamo andando, siamo, siamo nello spazio, stiamo piano piano, no, no, piano no, luce. luce. Provengono dal sistema stellare di Z reticuli, distante 39,2 anni luce dalla Terra. È un sistema binario composto da due stelle gialle, grandi so. circa come il nostro Sole, per dimensioni e massa. Sì, ah. Assessuati si riproducono solo tramite clonazione. Ma Sai. E' suo ma marito ma Perché la te la gira così? Mm. Poi la te la è pianta sì, più piccoli <ride> Spesso sono raffigurati Con delle tute spaziali Ma cosa volevi? Il costume da bagno sì. Sì, Queste prime due tipologi di grigi Hanno un aspetto che sembra delicato E tranquillo Ma eh, non eh, molto ah, è molto facile Nei confronti dei rapiti Forme mediche crudenti Capiti, eh, ha detto la vita, la una vi Non curanza per le loro case Come lo? No? Certo che c'è ah. Il 16 novembre eh. 1928, eh tu parla, parla Ma, ma non lo, non lo, lo sapevi Ma lei l'ha contato e l'ha reclamato È partito il primo messaggio radio inviato Dall'Umane so in Io ho capito il rap Io ho capito Dopo soli 27 anni il messaggio sembra aver ricevuto una risposta. Stavo sì, sì, qual è la è risposta. Di grano, al... No, da... no, per me era sì, è ah. che... No, secondo me non è... Secondo me è, detto... è stato no, guarda, non c'è bisogno. No, bisogno, noi crediamo in altre cose. Grazie di vedere. Il, che già... ah, il numero ipotizzando è... ah, è... sì, che il crop circle sia realmente la risposta di extraterrestri una delle informazioni Ormai, che, che fa pensare no. possano essere proprio grigi è la presenza del silicio al posto del carbonio il colore pallido della pelle dei grigi, ma io devo sentire, vabbè. Al grigio cenere Dovrebbe essere causata dal silicio. Tutti sì, sì. che vanno dal grigio marrone all'abbronzato. All'abbronzato? Allora all è all Barack all Obama! Ho detto al presidente che Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato. Al massimo gallo l'anno. Per altri totalmente neri. Basta, basta, basta, basta, basta, basta, 10 minuti. Basta. Come abbiamo promesso, sì. si cambia video. Oh no, però sì, questo <Sì, qua sì, sì. lui. No, lui mi piace. Lui mi piace. Vediamoci un altro video di questo. C'è uno di sette un minuti. Come vengono gli alieni. Come vengono gli alieni, questo qua di sette minuti. Sicuramente di Raufo, perché come vengono? Con oh, Ardelio, no? Eh, aruba, no? Aruba, no? Aruba. We've reinvented the doorbell. Mm. Mm. See, you come Giorgio Ciao a tutti, come fanno gli alieni ad arrivare fino a qua? Una, Una delle zappa. più forti obiezioni agli avvistamenti degli UFO, Ufo. Eh, è proprio quella della distanza. Ah, Sono cioè, un'altra persona di sì, sicuramente in questo così vasto non avrebbe senso che ci fosse soltanto un piccolo pianeta no periferico. Tenete presente che la stella più vicina, Alfa Centauri, la stella più vicina al nostro pianeta, è distante 4 anni luce, vuol dire che la luce impiegherebbe 4 anni. Però noi Einstein ci ha detto che la luce è una velocità che non può essere superata: come fanno ad arrivare fino a qua? Con il motore di gruppo? Beh, intanto. Tenere presente due, considerazioni, due o tre considerazioni da fare. La prima è che eh, diciamo, gioco. queste distanze <ride> sono collegate no. al tempo, quindi i parametri temporali di vita di noi esseri umani. Noi esseri umani abbiamo una vita eh, che con eh? agli 80, non gli 80 anni, ma supponiamo anche 100, e quindi abbiamo questi parametri. Però... <ride> I viaggi anche che per noi potrebbero essere lunghissimi come so cent'anni cent per uh, un, uh, un essere che ne vive 30 o 40 40.0, cent'anni sono veramente, veramente pochi. Ma -so il che cosa fai cent'anni? Sono piccoli co! Anche se più 40 mil anni c'è. Noi no? abbiamo una concezione lineare dello Dibendo. spazio tempo: cioè Dibendo. la struttura dello spazio-tempo la percepiamo, come i nostri sensi ce la fanno percepire. Eh, in realtà anche lo spazio-tempo ha una struttura e questa struttura può deformarsi. Deformarsi, beh, intanto si deforma in funzione del, della gravità, la forza di gravità deforma lo spazio-tempo. Eh, poi ci potrebbero essere dei sistemi comunque che eh, eventuali civiltà possono, potrebbero aver trovato per generare delle curvature nello spazio-tempo e quindi... Eh, diminuire le distanze, è ovvio che se io prendo eh, un foglio e lo curvo in qualche modo e questo foglio mi, lo curvo in qualche modo vado a eh, rinforzare la vostra so no, ma non era non l'ho capito, questo è io la ho capito, non un, eh, un altro dato di fatto. Quindi, perché lui quando parla del meglio questo ce lo diceva anche la fisica di Star Trek. No? In Star Trek eh. si parlava di curvatura dello spazio-tempo quindi la velocità, la gravità, è la volta gravità. Volta. e probabilmente la conoscenza veramente della forza di gravità è quella che permetterà di generare delle curvature nello spazio-tempo e quindi distanze che eh, con uno spazio-tempo lineare possono sembrare enormi, con uno spazio-tempo curvo possono veramente diventare molto molto più ridotte. Ce ne sono, senza arrivare al caso, tantissimi della ma Lama, una persona eh. che eh, sicuramente eh, diciamo ha vissuto poi positivamente si, e, tra l'altro i testi su mercati ci raccontano del fatto che noi esseri umani in realtà siamo stati ibridati quindi eh, abbiamo un po' di patrimonio eh, genetico mi mi italiano mi perché, per qualche motivo insomma che allora, non non non non non e quindi ecco, queste sono le considerazioni in generale. che Recentemente, appunto, è stato fatto anche questo avvistamento di UFO eh, a Torino, nei cieli di Torino, Ma quando... che è stato inseguito da due cacce e poi si è, pare, si è svanito. Qui c'è un testimonianza, un letto. E, e anche due interrogazioni parlamentari. Vedremo se ci saranno delle evoluzioni sì, ma Forse... questo video è tutto. do appuntamento al prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi no, al raccomando. prossimo video. Ciao, lo vogliono dire sono. So, ma perché? Tendenzialmente, ci terremo soddisfatti. Perché comunque abbiamo bevuto già 5 scottini. Ma c'è un piccolo problema. E loro hanno entrambi totalizzato due punti. Quindi dobbiamo, come dicono gli anglosassoni, rompere la parità già. Quindi, e io parteciperò anche al prossimo video, quindi sono ancora in gioco. E quindi questo video, Alieni, prove che confermano l'esistenza di Alieni tra di noi, di un certo X-Stories, sarà il nostro tiebreaker. Mm. Quindi, si va! l'incidente di Roswell la piccola cittadina divenuta capitale stentri, che erano di Freni Welcome to Earth We mean you no harm 147. I contodini dei Rage udirono un rumore assordante e furono accecati da un maggiore improvviso e indagini segrete svolte da agenzie governative mondiali, come CIA e FBI. Scusami. Hanno allora catturato l'interesse dell'opinione pubblica, conquistando le pagine dei giornali, ispirando registi cinematografici. Forse la vita potrebbe esistere, ma non in forme intelligenti da lanciare segnali che potrebbero. Io, siete ancora in parità Siete ancora in parità civiltà, Si fa il finish, Si fa il finish. Tentano di scoprire i segreti Vabbè Eddie mi sa che dobbiamo Uno tu uno io Allora, no, no, no. allora. In realtà In uh, realtà la wow. una volta l'avete fatto no. no no no In realtà si dovrebbe bere tutti e due lui Why? Perché la sonda era la tua Già yeah. eh. X, 5 sign bravo, allora, non ti perdere nonostante che siete che che in parità comunque tu hai hai sonde in più Avevi hai un più uno già sin dall'inizio esatto la bevo io ma devi bevegli, cioè. faccio tipo Ed <sessenziali> allora è <sessizia> <state l> <ride> un muro con alchimia computer grafica Beh, Sì, certo non Mi so se a questo punto Certo! Come vedete con l'alchimina, vedi? Con l'alchimina eh. è tutto, tutto si sì, può fa fare. No sì, ho capito. Però con la, la scambio, scambio, la... scambio ah, devo bere sti bisisci Dai, lo scambio equivalente. Con lo scambio equivalente? Non lo scambio, lo scambio, lo scambio equivalente. È. No, prima parte da sonda. Ah, eh, non mi fa male. Ah, che... mi Ma, mente fr non frega niente. Adesso non te la faccio bere con Eh, perché la sonda è male, quindi... ringrazio! Ma se bevo col culo, piscio con la bocca... Questo è un altro di South Park che però non era con le Lasciamo cose convivita erano quelle con cose bere. Bere. Ah. molto bene ragazzi io avrei qualche appunto così velocemente Allora io direi che ignorare è il primo video della signora Miss Dotfire si sì, sì, sì. si si io vorrei spiegare se mi, se mi Una cosa veloce Cioè Il nostro amico pelato che ormai siamo affezionati a lui, il professore dell'amore vorrei lui ha spiegato quella cosa del foglio massimo decimo meridio Ma non lui ha spiegato quella cosa del foglio Ma io che la so, non l'ho capita come ha spiegato Perché lui diceva che se tu prendi il foglio Era un po' confuso E fai esattamente No, no, lo fermo! Eh. diceva era piegato il suo Lo posso spiegare io È molto semplice so, è la, no, è modo... la teoria dello spazio ricurvo O comunque della curvatura dello spazio tempo Dice che se tu vuoi andare da qua a qua mm -hmm. Da questo punto a questo punto, a questo punto, se tu fai tutta questa strada, fai una certa strada, cioè lungo, no? Ma se sì. tu pieghi lo spazio, così, andare da un... qua qua è molto è più, più breve vicino. la distanza. Oh. Questo, lui voleva spiegare questo. Beh, ma ha acqua l'acqua caura? Lo so, cioè, è sempre ma, stato ma così, è stato così, ma anche a occhio. Eh, lo so. Cioè, come se tu avessi l'elicotterino qua spaccheggiato per andare... Ma io ho l'elicotterino spaccheggiato qua fuori. Ah, sì? No, eh. Andiamo a prendere, forza andiamo qua fuori. Arrivò, allora, no, padre, l'inicot. Ora allora, accendiamo, facciamo un giro. Le... Abbiamo un papeli Quindi, il secondo punto che volevo fare, che poi chiudo perché comunque abbiamo visto un video del c***o, è che hanno fatto uno studio che dicono che, che si stima, nella nostra classe, ci siano circa una trentina di civiltà extraterrestri. Ci potrebbero essere. C'è qualcuno che dice, supponiamo che esistono, essere alcune cose ecco perché loro non ci contattano e non riusciamo a contattare loro punto uno non magari... capiscono no no no, no no no no no a parte quello no <ride> scusa no, no ci sono altri diciamo scenari più nefasti ah. Prima, il primo scenario nefasto è che comunque loro si sono evoluti in un tempo a decideri dal nostro mm. e, e magari già si, si saranno estinti. eh potrebbe anche essere okay. Il secondo nef scenario nefasto è che magari loro stanno vivendo lo stesso diciamo epoca in cui viviamo noi Più o meno evoluti rispetto a noi ma sono troppo lontani per raggiungerci Potrebbe eh. anche essere che se sono evoluti al nostro stesso livello eh. anche loro abbiano problemi nel mettersi in contatto Oppure magari fuori dalla distanza tipo, anche se anche fossero accessibili Magari anche loro si sono un, al nostro stesso livello. Sì, se beh, effettivamente sarebbe una cosa tipo: noi mandiamo loro, mandano, noi lo riceviamo, loro non ricevono perché non abbiamo la esatto, la stessa, la la stessa, giusta. La stessa tecnologia giusta. No, tecnologia Non è solo questo, potrebbe essere anche se mi che i nostri segnali ci stanno, non si devono incontrare. Può essere Vabbè, anche se, se ma fosse, fosse tante molto molto come... lontano. Magari, magari, tipo, fra vent'anni abbiamo avuto una risposta da. Ma no, qui si parla più di inventare. è per dire, per... numeri random. Beh, a parte il primo video, abbiamo detto che l'abbiamo preso in considerazione. No, perché la sua descrizione di come sono fatti, cioè sembrava siamo fatti così. Siamo fatti così. Siamo no, sono fatti, fatti così. Così. Sono... sono fatti così. Sono fatti, fatti così. Sono fatti così. Era bellissimo, cioè, tutte le costellazioni. è bello. Sembra il nostro amico fedele e pelatino. Ah, no, che se dico mi... sempre il nome. Massimo, eh. Massimo Meriglio. Massimo Ranieri. Praticamente diceva Una cosa che è vero che la velocità della luce non si può superare Sì. tranne se ti chiami flash o Superman In questa volta mi ha detto già la cosa più sensate no. se poi lui deve sempre mischiare cose No, così. ha detto una cosa non giusta Vabbè lo eh, deve mettere ogni tanto Perché lui quale. dice Vabbè se noi andiamo a cercare la luce quindi a facilità ora 4 anni luce, Ci impiediamo 4 anni a raggiungerla Aspetta, vai, sì, la velocità sì, della sì, luce la... in un anno, percorre un anno luce e eh. allora eh, ha detto che per se fare 4 la... anni, cioè andare da un chiesa di 4 anni luce di distanza ci vorrebbero 4 anni, anni. No! alla velocità della luce, No! e questo è sbagliato perché l'equazione di Einstein, teoria e la relatività, quella generale, non ha importanza perché il tempo trascorso cambia dal punto di vista. Cioè, se tu non sei sulla nave. Per te passano effettivamente 4 anni che quelli fanno da A a B, no. ma se tu sei sulla nave, poiché c'è una compressione dello spazio-tempo, lo... per te passa meno tempo. Quando io ho visto recentemente un video, scusami... Un... È anche un motivo per cui tipo, io... c'è lo stesso principio per cui gli astronauti in realtà invecchiano più lentamente quando sono tipo in missione nello spazio. L'andè rallentano più perché dal tuo punto di vista loro... esatto, loro invecchiano esatto. alla stessa velocità. Per loro, per loro, punto di vista. Per loro, però per noi che siamo alla certo. Terra, no. Perché, esatto, perché sono... cambia il modo in cui trascorrono i tempi in, in entrambi i punti di riferimento. Quando sono visto recentemente il video di Amedeo, il Balbi, di Amedeo Balbi, questo... di Amedeo Balbi, lui diceva che se tu ti la lucella e la luce, nonostante che la galassia di Andromeda si trova a 2 milioni di anni di luce, per te che stai sulla navicella, passeranno circa 27 anni per raggiungere. Però... Però, quali sono le difficoltà? Sono fondamentalmente di di due. Punto Uno, non siamo in grado di giudicare perché è per la, luce, per la, luce, per la luce. Ma quelle che fanno un viaggio di andate e ritorno, per loro saranno passate veramente milioni di anni. Anche se dal loro punto di vista... No, cioè, magari possono trovare più una terra eh, da cui tornare. No. Perché sono passate veramente milioni allora, troppi, di anni. No, aspetta. Troppi anni. Diciamo che il professor Massimo, ormai chiamo io. Sì, sì. il eh? Professor Massimo. ma ah, scusami, non so se so, sono un secondo. Non eravamo, Matti, tu l'hai chiamato il dottor Massimo. Ah, era il dottore. Eh, Ormai si, sì, dottore, che, che già dottore. ha fatto la, la di carriera in questo, con questo periodo so che ha fatto carriera. Quindi, il professor Ma video Massimo ah, quello che diceva eh, era fondamentalmente giusto, nel senso, lui non è entrato nel dettaglio, nella specifica. Degli anni passati sulla navicella Ma ah, no, ]Kartella. lo so, però lo volevo Beh. fare io questa eh, sì, sì, No, no, no, no, ok, fare, allora, no, no. Io giusto io sono è giusto, è a difesa no ah, è hai giusto, ora dici il giusto Il professore mi paga A mi paga la big farm A da mi paga la soros Soros, c'hai i soldi, cazzo Che vuoi, ognuno Ognuno ha i propri in paradiso E tu hai Soros Tu hai Soros, io Ma perché io pure Soros? Perché c'entro io Ma quanta Ragazzi, di altro? Raccolato. Beh, c'era cioè, il primo video è che là. È ah, secondo me è il primo video, però. Ah, fa. Ah, Togliendo lo scherzo. Cioè, parlando di uno le... scherzo. Meno male che non c'era un coltello perché mi sei detto ammazzato. Parlando vabbè, seriamente. Beh, che era lentissimo. <ride> sì, era lentissimo, però era molto istruttivo. Perché se tu ora vedi un alieno, tu lo sai riconoscere, sai che razza Che razza è. A meno che non sia un rettiliano, lo dice, vabbè, sei il rettiliano X, me ne vado. Però se tu vedi che è più o meno un grigio, puoi Ma... capire quale grigio. Eh. È un grigio a testa. Quella arancione, esatto, sempre sperato che... anche tu però Se tu vedi tipo Carlo Conti, se lui un quello, avesse un po' più la faccia E quello ma e quello Avesse un po' più la faccia lui Scusa Carlo, allora lanciamo la faccia E infatti quindi non è, è una... Anzi era no. una... No, no, la cosa mi ha giocato nel primo video, sai cos'è? Mm. Se quelli pagano, erano eh, non di quello che dicevano cioè questi vengono da Bellatrix, questi vengono da Sì, ma le fonti qui. Bisogna anche andare a vedere se avevamo messo fonti, anche se è dubbito quali fonti Quali fonti dovevo dove mettere, però vabbè. Cioè questo lo sguardo a sa. Sì, sì, che altro parlevo di io il beneficio del dubbio, però. Vabbè, cioè era questo. tipo una signora X che parlava di cose tipo sicure ma tipo abbiamo, mi stava visto, dando ricetta... abbiamo capito che 26 minuti di video era perché ovviamente si doveva prendere tutto il tempo le Certo, non è una sorta di, so di un Pokédex po per gli... ieri. Sì, ma sembrava tipo <ride> che mi stava dando tipo la ricetta <ride> per fare ansalà, cioè No, no, no non do la scacciate. Benedetta parodi ti intrattiene quando cule in cucina. Sì, cucino. ma sembra che stesse dettandomi in... Allora, Aspetta, prendete che... un ingrediente un grigio e lo mettete a 90 gradi nel forno. E proprio proprio la musica no in che senso? Perché era la musica dense, la temperatura del forno era quella di X-Files prima, poi diventa un po' più in perché c'era un crescendo perché lei dava gli inglesi grigio arancione Mettendolo nel forno il nostro maestro e signore Massimo il tuo nostro tuo mi ha detto cose più o meno normali il secondo video invece. Secondo me è sempre quello di Massimo Ranieri. No, scusami, il secondo video cioè il terzo, quello finale. Ah. Di cosa parlavo di quello finale? Quello finale è? Era... mi sono bevuto scattini, Quindi aiuto. Allora, quello finale era quello <ride> cosa che <mi> sono... <ride> racchiudeva tutti i video che abbiamo visto. Quello che racchiudeva le più parole in assolute no, era stava... proprio sai quella di Roswell. Fai... Sai quella cosa? Sette minuti di questi tre video che abbiamo visto. Io ho capito una cosa. Mm. Lasciando il il primo che dava le spiegazioni fisiche. Ah. Poi dicevano tutte le stesse cose. Sì, però il settimo era. No, ma era proprio identico. Cioè, ma cosa vuoi che dice? C'è stato no? Roswell, c'è stata la CIA, c'è stato questo, c'è stato, sempre le stesse cose. Ma cosa vuoi che ti dicono? Ci sono i rattimenti, ci sono gli però non hanno parlato di sonde anali. No, non però non sono le sonde anali? Parlavano Beh, in altri cose. Dei f***i f***i f***i delle persone. F***i è è, è quello che rimangono nei Allora, io vorrei fare un appello. A chi è stato rapito dagli alieni e dà una sonda super il c***o? Mm. Mi accontento una sonda ovunque, dai, non siamo specifici nelle cose. Mm. Chiunque abbia una sonda messa dagli alieni, la prego di contattarci, voglio fare un'intervista no, no. seria. No, di contattarci no, vi prego di contattarlo, di contattare tramite questo canale di YouTube. Lui, io mi metterò in contatto con loro mm. e faremo un'intervista perché io credo che loro abbiano una sonda nel c***o. E voglio. Ma vedere, tu hai detto sono andato E vuoi vederti. Da due parte. Scusi, ma tu ti rendi conto? Giusto, chiaro. Che fondamentalmente la persona che ti potrebbe contattare è ha la stessa qualia intellettivo di quella intervistata in, in, in uh, Ghostbusters 2 all'inizio del film. But I think my other guest may disagree with you. Helen? Now you have another date in mind. According to my source, sì, cioè tu sei conscio di ciò Verrà una bella intervista Una bellissima intervista Altro da dichiarare Ah, posso fare una piccola parentesi veloce Sugli complottisti a proposito Una piccola voce. parentesi veloce Alcuni complottisti Dicono Di divulgare il verbo senza guadagnarci In Che senso senza mettere i video eh, con monetizzazione, è, è eh? ti... però gli stessi video poi hanno tipo 50-60 stacchi pubblicitari. Mm. Come funziona la pubblicità su YouTube? Non lo so, poi quando la monetizziamo lo vedremo. <ride> Dovrebbe funzionare mm. che tu paghi, cioè che richiedendo la, la sponsorizzazione, loro ti inseriscono delle pubblicità. Eh? in modo che tu quando parte la pubblicità vabbè dai no, ma che cosa ti aspetti no, è il classico esempio cioè prendi che no, razza... No, ci sono quelli che dicono che le pubblicità le mette youtube Predica, bella, bella. apposta ah. per interrompere la visualizzazione del loro video ah beh questo perché è un complotto nei video ah, beh. non è così se loro hanno la pubblicità Vuol dire che stanno prendendo soldi non c'è nulla di male Ah, voglio, lo premo fare noi evitiamo di fare post in cui dicono: ah, lo stato mi sta mettendo le pubblicità mi vuole abbattere. No, certo, eh, no, no lo posso fare un appunto anche sui complottari. Scusami, ma hai no, ragione ce l'avevo qua. No, mi hai fatto pensare una cosa che devo dire pure io. Prego. È il momento di spogliare. <ride> C'è un complottaro. <ride> che quando esce puntualmente un video di gimplotti <ride> perché noi li mettiamo. E sch scheduliamo con YouTube esattamente quando io non sbaglio, ho intanto ho sbagliato Alle 3 del pomeriggio Alle 3 e 5 minuti no, con le 2 e mezzo alla versione estesa, 3 short è eh, per essere più esatto Tranne, tranne più per uscito. il caso dell'11 settembre che ho fatto al contrario Perché quello era un video che, che, che secondo me è venuto male Esatto, Gi Giusto, mettiamo alle 2 e mezzo quello esteso e alle 3 la short version alle 2.32 minuti <ride> con zero visualizzazioni 0 0 0 come è accaduto diciamo le, in per l'episodio le, per le le, 5 eh, perché io sono, proprio io ero davanti al computer per, per vedere cosa accadeva c'è un tizio che mette un dislike Ora io a me non importa se tu metti il dislike ma perché co non il video Esatto ciao no, certo, no, no, no, no, cieca no no più che altro vuole dire un'altra cosa mm. Metti dislike Vuol dire che ti abbiamo suscitato una reazione, come si dice per la musica, che sia positivo o negativo il commento. Sono oh, d'accordo. Se c'è vuol dire che ti ho trasmesso qualcosa. Eh, Commentaci, vieni in contatto con noi. Ma, ma, ma ti ma guardi poi... il video. Adesso eh. guardi il video. Questo lo devo dire. Eh. Almeno commenta il dislike. No, sono così non la penso. Hai così. ragione, hai ragione. Però se tu mi metti un dislike. Senza visualizzazione. Dopo 5 minuti, in un video di 30 minuti... Vuol tu dire che no, potrei... non l'hai guardato. Non l'hai visto. Non l'hai visto. Se hai critiche, siamo... Cioè, ben accettiamo qualunque cosa, anzi per migliorarci, motivo, infatti... E il motivo per cui lo sto commentate. mettendo qua, alla fine di questo video, per vedere se lui arriverà alla fine di questo video quando noi lo pubblicheremo. Anzi, non se tu arriverà alla se... fine di questo video, <ride> ti propongo, visto che sicuramente sarai contrario a quello che diciamo noi, penso, ad affare una live su YouTube e parlare delle tue diciamo convinzioni verso le nostre convinzioni discussione tranquilla senza girare No, sempre... no essere costruttive Scusa, tranquillamente sempre... si dice il loro punto si perché una cosa che noi volevamo fare già a prescindere sì. abbiamo un'opportunità magari è una che veramente crede a determinate cose sono pronta ad ascoltarlo Esatto, cioè, acce... è ad ascoltarlo. accettiamo un confronto cioè... come per seguire quello che lui ha detto io ripropongo propongo in, quest... in descrizione in questo video il nostro indirizzo meglio Magari scopriranno. In ogni caso, ti vogliamo salutare. Perché, comunque. Almeno ah, Dopo due minuti, almeno sei il primo che reagisce ai nostri video. Eh, Qualunque rivela. sia la nostra reazione, buono, come buona o brutta, l'importante è che, che ci che sia qualcosa. L'importante è che susciti qualcosa. Visto mm. un angelo dell'altro l'altro, noi ci aggiorniamo e oh, io, no. vi giuro, che non vomiterò. No, non vabbè, dai. Questo lo saprete con eh, ha, un eventuale bevuti, approfondimento. Ne abbiamo bevuti molto di più in altri episodi. Eh, ovviamente. <ride> Ci siamo ragazzi. Ah, dai, sì. Una buona serata. Ciao.